Alla Spezia dove è stato firmato un protocollo di collaborazione tra Comune, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per lottare contro l'evasione fiscale attraverso un portale comune. Dettagli da Riccardo Tivegna. Con il protocollo firmato oggi il Comune si impegna a girare informazioni sul patrimonio immobiliare, le residenze fittizie magari all'estero, i beni indicativi della capacità contributiva Farà lo spione insomma permettendo così a Guardia di Finanze e Agenzia delle Entrate di fare accertamenti più mirati sugli spezzini. Diciamo subito che la collaborazione non è mai mancata che protocolli come questo sono stati firmati anche in passato ma quest'anno c'è una novità Il Comune beneficerà integralmente al 100% del, del ricavato della nostra attività di accertamento e quindi ha uno stimolo in più per fare queste segnalazioni il comune punta soprattutto a scovare gli evasori dei tributi locali per questo nel mirino ha messo l'ISEE che determina il costo di molti servizi al cittadino la mensa scolastica è solo un esempio ma anche la tassa di soggiorno a carico dei turisti l'abusivismo commerciale ed edilizio il sindaco non sa fornire stime sulla presunta evasione e promette clemenza in certi casi chi non può pagare viene ammesso a rateizzazione, a facilitazioni chiaramente compatibili con il loro Stato e quindi l'umanità in questo senso nel rispetto alle norme però è quotidiana, chi fa il furbo invece no e non va tollerato. Guardia di finanze e agenzia delle entrate impegnate dal protocollo anche a istruire i dipendenti comunali per migliorare la qualità delle loro segnalazioni nel tempo. Centrale resta la lotta alla grande evasione ma pure quella cosiddetta diffusa viene contrastata alla spezia ai suoi tratti peculiari. Negli ultimi anni abbiamo lanciato anche delle campagne di controllo, ad esempio su tutte quelle che sono i fenomeni degli affittacamere, dei bed and breakfast e tutto ciò che sono le strutture ricettive, parte delle quali risultano operare non perfettamente in regola.